Hello everyone! Ah, L'avete visto il titolo? Oggi finalmente dopo mesi se non anni di convincimento faccio il Mother's Tag. Quello che mia mamma non sa è che alla fine del video ci sarà una piccola sorpresa per lei perché fatemi parlare dello sponsor di oggi che ormai già conoscete perché praticamente io indosso i loro prodotti in ogni video perché mi piacciono tantissimo. Anna Luisa in occasione della festa della mamma Anna Luisa ha deciso di fare il 15% di sconto su tutti i prodotti del sito e quindi ho colto l'occasione e Fatto un regalino a mamma, visto che né io né lei abbiamo i buchi alle orecchie. Io, tra l'altro. Mi sono presa questo orecchino che è stupendo, è bellissimo così lavorato, mi piace da morire. E per Natale io le avevo fatto un orecchino del genere, sempre di Anna Luisa, e ho visto che praticamente lo mette sempre tutti i giorni. Le ho preso un'alternativa, sempre molto semplice, elegante, che a lei piacciono le cose semplici. E poi le ho preso questa collanina, canina carina con il fiore, che secondo me con la bronzatura, poi lei è bella scura, bella bronzata, le starà benissimo. Poi voi lo sapete, a me Anna Luisa piace un sacco perché non solo i prodotti... Sono belli e di qualità, ma è anche un brand che si impegna nella sostenibilità, nel produrre emissioni zero, nel limitare gli sprechi, usare i materiali riciclati. Comunque, io lascio tutte le informazioni qui in info box. Vi ricordo che i prodotti sono già disponibili con lo sconto. Se volete usufruire della spedizione standard, avete tempo fino al 3 maggio per fare l'ordine per la festa della mamma. Lei si vergognerà tantissimo quando le darò i regali davanti alla telecamera. Ma la figlia youtuber. Iniziamo -da -da -da, Finalmente mamma mm -hmm. che ha consentito perché è timida, perché è timida mamma Timidissima Come stai? Ti senti a tuo agio? No Dai è solo qualche domanda okay. Allora, la domanda numero uno Secondo te in cosa siamo simili e in cosa siamo diverse? In tante cose siamo diversissime Anche se gli altri ci dicono che invece siamo molto molto molto simili Allora, prima cosa tu sei estremamente volitiva Parti Tu no io no, okay. io no, io purtroppo no Non so se sono d'accordo, ok, vai vai, non no, ti interrompo no. Tu pure troppo, eh, perché poi rompi, cioè chiaramente Che cosa c'è accomuna? comune? La curiosità mm. Siamo curiosi verso penso, tutto, Sì. veramente verso tutto Secondo me siamo curiosi entrambi su argomenti diversi Io ho una mente molto più tipo umanistica, mamma ho una mente anche più scientifica Quello sì, le lingue, siamo <ride> bravissime tutte e due, questa è una cosa che proprio... Il canto, <ride> le lingue, volete che io canto un pezzettino piccolo piccolo? No, meglio di no. Diciamo che musicalmente. <ride> Non è molto Siete. portata Però io con la matematica invece che lei tipo i numeri Ah oh, che belli i numeri, io sono tipo uh, niente Siamo entrambe ansiose? Tantissimo, Brea ci, ci chiama le palle di ansia Siamo un po' ansiose Bellissimo. Vabbè mi sembra di aver dato abbastanza punti La seconda Dai. domanda è semplice Quanti anni avevi quando mi hai avuta? 25 anni Cosa ci piace fare insieme? Oddio, cos'è? Viaggiare. Viaggiare anche se in realtà io e te non viaggiamo tantissimo insieme. Ah, no. uh -huh. L'abbiamo fatto in passato. Sì, e questo ci piace. Parliamo. Shopping, dai, ci piace shopping. fare shopping insieme. A me non piace fare shopping, anche in questo siamo due. Io odio andare in giro a comprarmi vestiti, cioè proprio non mi piace. Mi piace farlo con te e eh. per te. Però shopping per me, ci piace sì, farlo insieme Mi piace. e mangiare andare al ristorante, provare bellissimo, l'abbiamo fatto un sacco di volte io e lei, questa è la domanda per me meno male, qual è una cosa che tua mamma è brava a fare tu sei brava a organizzare eventi, allora lei fa la vigilessa ma dovrebbe fare la event planner che ha praticamente organizzato il mio matrimonio organizza sempre Natale Pasqua, tutte queste cose perché le piace il dettaglio e anche cucinare sì, è vero. stupire gli ospiti qual è una cosa in cui io non sono brava? non so neanche che cosa vuol dire tenere una casa, perché la telecamera fissa sempre in un punto e meno male e meno male, vi giuro non vive in un campeggio, ma sembra non è vero, non è vero è e lei non casa. è brava ad organizzare eventi, assolutamente no, mamma mi <ride> mette l'ansia, se ci sono più di due persone, ma anche due Mamma che faccio? E poi siamo due palle d'ansia Ma lei è più pesante di me In tutto Beh Tu sei più ansiosa No Cioè se io la chiamo Perché io non telefono mai Ma se io le, le telefono perché Lei è io... Cosa è successo? Non dice pronto Cosa è successo? Non mi chiama mai Certo che laddove trovo lo squillo Sonia qualcosa è successo <ride> Oddio chiamare, ma non solo lei, io non chiamo Tutto. nessuno Come era da piccola? Rompi i palle No, non è vero Buonissima Fin da piccola lei desiderava solo che io parlassi in continuazione Quindi anche che aveva pochi giorni io dovevo raccontare le favole E parlavo, parlavo, così E l'unica cosa aveva tanta fame, ecco Tanta fame Era ragazzi una palla enorme <ride> Quello è quando però... era piccola piccola però Qual è una cosa che fa tua mamma Che ti dà fastidio Un sacco di cose che ti dà fastidio sì, però io lo devo dire perché questa mi dà più fastidio di tutti io odio i rumori di quando le persone mangiano e secondo me mamma fa un rumore specifico quando mangia che mi dà fastidio oddio ti dà fastidio il mio, ti dà fastidio quello di papà quando ingoia l'acqua papà è quando beve, quando beve papà mi dà fastidio a te quando mangi io sono così condizionata da questa cosa che anche quando mangio con lei cerco di non mettermi prima cosa uno di fronte all'altro perché già così non mangi bene, dopodiché se io mangio faccio piano, poi mi metto la mano davanti, <ride> come tipo i vecchiettini così, Bovera. perché mamma mia perché poi ti inizi a guardare con quello sguardo proprio così come per dire che cosa stai facendo secondo me tanti, tanti hanno la stessa cosa mia eh. Oh, uh, questa è difficile e anche profonda. Se potessi tornare indietro e cambiare una cosa del modo in cui mi hai cresciuta, quale sarebbe? <ride> una cosa mi rimproveri sempre che non ti ho fatto studiare musica, cioè uno strumento. Uno strumento da pittore. Perché poi la musica. Uno strumento fin da bambina. Però. Ti ho fatto male con quell'arte. Poi dopo quando ho iniziato a cantare tutto il sostegno, però lo strumento da bambina come in Asia. È già in Asia quasi tutti. Si vede che per me. La musica non esiste per mamma, ma lei <ride> non ascolta neanche la musica. <ride> è vero. Cioè, no, la musica non è una parte mm. della tua vita. Mm. Come mi vedi tra dieci anni? sempre piccola, come tutte le mamme sempre uguale, magari con palla d'ansia che inizierò a dire mamma, sto invecchiando mamma, nella vita, e che cosa ho fatto, e ti guarderei indietro e ti guarderei più che altro, io già immagino tutto il sostegno che dovrò darti per cercare poi di farti vedere poi in effetti le cose come sono, sto già invecchiando Perché stiamo tutti già invecchiando, sono. anche voi che guardate state invecchiando in questo momento, ecco, ta ta ta ta cattivissima <ride> su questo, e non Dite mai che si sta invecchiando perché lei lo dice, lei è piccola, ma non piccola, Ancora sono piccola Gioca col pongo, lo posso far vedere? Lo piccola. sanno tutti tanto Poi io devo descriverti in tre aggettivi Oddio, io spero di no, che non lo devo fare sì. io poi <ride> Comincio a pensarci No, no, no, non, la non ci riesco Generosa Non c'è volta che viene a casa senza portare viveri per un mese Ansiosa perché ce lo devo mettere Energetica Energetica Ha un sacco di energie non mi pare, io mi sento pigra. Amo dormire, quindi se posso dormo fino a tardi. Poi mi sbrigo, faccio tutto, corro faccio quando sono così. Però ci sono pure i giorni che... Ah, oh, bella. Però è sì, sei che molto, molto energetica. Io sì, è vero, io tutti i giorni Tu sei una formica, fai tutti i giorni. Così, <ride> quello... una io no. Ok, i miei tre Ehi, aggettivi. No, no, no, no. Ansiosa. Perché, vabbè, l'abbiamo detto, intelligente, volitiva, ti dai tanti obiettivi E comunque non è che te li dai solo come faccio, cioè io molte volte vorrei, mi piacerebbe così Ci lavori? Allora, visto che non ho più domande Ciao a ho... tutti! In realtà ho una cosa che ti volevo dare per la festa della mamma Lo so che è un po' in anticipo, però ci sono due cosine che ti volevo dare Prima questa Wow! Guardate, tra l'altro già ce l'ha ah! Uno uno? Che lo mette sempre, io lo so. Sempre. Bello l'altro che volevo. Pure insieme li puoi mettere? Volendo. Io insieme li voglio mettere. Questo me l'aveva regalato a Natale. Sì. Buona festa della mamma. E ce n'è anche un altro. Che bello, che bello, bellissimo. D'estate con le cose chiare, abbronzate. L'ho detto anche io! Grazie. Ah, noi non ci baciamo, non Ma... ci apparecciamo. <ride> mai, e infatti tutti dicono con il covid quanto mi manca abbracciare e baciare i miei non facciamo mai l'abbiamo fatto adesso perché sembrava abbiamo penso, pensato tutte e due Beh. che freddome, grazie. grazie di aver partecipato finalmente siate buoni con i commenti, ci vediamo <ride> ciao ragazzi ciao, ciao.